Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di merluzzo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono cuori di merluzzo, pan grattato aromatizzato, uno spicchio d'aglio, uova, parmigiano, pecorino, la buccia di limone, un ciuffetto di prezzemolo e farina di mais. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano il pecorino e trichiamo il tutto per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo la buccia del limone, l'aglio, e il prezzemolo. E facciamo tritare per altri 10 secondi sempre a velocità 10. Adesso aggiungiamo il pangrattato aromatizzato. E azioniamo nuovamente il bimbi per altri 10 secondi a velocità 10. Questo sarà il risultato. Adesso aggiungiamo il pesce. E le uova e azione il bimbi per un minuto a velocità 8. Il composto è pronto adesso formeremo le polpettine adesso formeremo le polpettine mm, per chi lo gradisce eh, possiamo aromatizzarle con delle olive verdi in salamoia tagliate a pezzettini. Andiamo a formare le polpettine prendiamo una parte dell'impasto e i pezzetti di olive che mettiamo all'interno e poi le passiamo nella farina di mais. E proseguiamo così per il resto dell'impasto. Una volta terminate le polpette, Adesso le cuoceremo. Possiamo o friggerle o cuocerle in forno a 180 gradi per 30 minuti posizionandole su una teglia rivestita da carta da forno. Andiamo a cuocere. Le polpettine sono cotte. Andiamo a impiattare: Polpette di merluzzo.